Ma è un luogo d'incontro, cioè è importante che, che ci siano, che ci siano delle, delle, dei, dei, dei tavoli, delle, dei luoghi dove le, le persone si, si incontrino e portino delle esperienze. Io credo che le esperienze variegate delle persone che stavano con me eh, sul palco eh, abbiano un, un elemento positivo per, per muovere le coscienze. Ognuno nel suo piccolo deve fare qualcosa per, per migliorare.